credo che sia una zona senza fondamentalmente armi mitiche quindi almeno all'inizio stiamo un po' più tranquilli e non abbiamo il rischio di trovarle dicevo tra l'altro ragazzi questa zona me l'hanno consigliata i fan che appunto stanno facendo con me la sfida dato che siamo in live mentre appunto stiamo giocando infatti ragazzi se anche voi volete aggiungermi e guardare diciamo questi video in entreprima basta che andate sul sito viola che trovate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi più o meno ogni sera vacanze a parte che farò in questo periodo dovremo essere in live Allora io direi ora di non perdere tempo Di cercare di fare qualche kill e di prendere un po' di scudi Perché siamo messi un po' a malaccio E stando a Pleasant Park In realtà non dovrebbe essere molto difficile trovare gente Per ora però mi occupo Giusto di farmi un po' di materiali Aspettiamo un tizio là sopra Non vorrei avere una visuale perfetta Per darmi qualche mazzettata Non è entrato che noia No, tanto no! Oh, oh. Ok, ok fra, non ha fatto male, giuro. Mi è arrivata una cecchinata cioè, mentre coglievo per co... cioè, le percol, cioè dei carciofi là, che non so cosa sono, se sono carciofi, se sono bietole non mi non... dà... Eh, gentilmente, potreste lasciarmi stare, questo è pure morto. Ma basta! Ma ba basta, fra! Ma, ma ma dai! Ma poveri, mi fai quasi pena, sei morto, fra! Andiamo, basta, non ci provare così tanto. Ok, sono pure full di legno. Io direi, ragà, che ci, siamo, ci possiamo spostare nella zona di, dalla zona di Pleasant. Fate conto, ragazzuoli, che la probabilità di trovare un'arma uh, mitica, ragazzi, è altissima. Se qualcuno va di authority, va con l'intenzione già di prendersi la drum gun e il rampino. Se se li prende e poi viene eliminato, sicuramente il nemico che li elimina, cioè che lo elimina, si prenderà quelle armi. Quindi in un modo o nell'altro, verso endgame, se riusciremo appunto ad arrivarci. Ed elimineremo i nemici Sicuro uno di loro avrà le armi mitiche Quindi una sfida diciamo che si lascia perdere da sola Però proviamo Magari abbiamo un po' di fortuna Non si sa mai Sì sì man La perdo anche se l'arma sta in mano al nemico Vale anche così la sconfitta Allora quasi quasi ragazzuoli, Facciamo così Andiamo a Selti Che non dovrebbe presentare uh, Appunto armi mitiche E andiamoci con la jump Speriamo che nessuno ci faccia cadere. No, eh. A posto. E let's go. Facciamo così. Io cerco sempre di evitare le zone in cui ci stanno armi mitiche. Cioè, zone in cui potremmo trovare boss o armi mitiche per quanto possibile. E là sta un tipo. Sì, sulla sinistra. La Spero che non si curi. Spero che non mi spari. Come fratti è andata male proprio. Sta qualcun altro. Qualcun altro, calmi. Devo fare in fretta. Qua non sa niente che mi interessa. Niente, armi mitiche, meno male. Più di una persona. Ce ne sono due, ce ne sono due. Stanno fightando, non capisco dove. Là no, c'è qualcun... pure qualcun altro. Allora, È premesso? Ok, St hanno lo scar, li sento benissimo. Hanno lo scar. Proviamo a utilizzare questa tecnica. Vediamo se si confonde. Oh oh oh oh, che se levano. Solo che ora mi confondono anche i passi dei... Mamma mia, avevo sbagliato... Mamma mia, mi è andata bene. Questo mica c'aveva cose epiche. Cioè, l'avete capito? Dai, flopper me li tengo. Oh, questo c'è un set veramente interessante. Bella per te, dude. Ok, andiamo, dai. 4 kill per ora, non abbiamo incontrato tanta gente, però ce la stiamo cavando. Ovviamente, raga, lo scar non è... È normale eh L'ho trovato nella Vabbè lo sapete L'avevo trovato nell'apprevigionamento Quindi non credo che ci siano dubbi Quasi quasi ragazzi Lo sapete Da oggi vi posso dire Che preferisco quello caricato A quello tattico Quello caricato A quello tattico Preferisco quello caricato Sincero Avrei potuto shottarlo quel tipo Una mazzettata in faccia Lo eliminavo Sbagliato però il colpo Siamo in 11, ragazzi Allora siamo in 11, C'è un tipo Mi ha visto Mi ha visto ehi come non mi ha visto Ma veramente? Ma sei serio? Stai scherzando? Cosa? Ok, è normale lo scar, perfetto. Pensavo che fosse particolare, invece è tutto a posto. Tutto ferro. Grazie. Ok, prossimo. Ma nessuno di questi ha un po' di mobility. Uh, uh, uh, uh, uh. Siamo calmi. Ah, quello è un nemico. Eh, sì, ma no, no, no, no, no, no. Fra, stanno i briganti. Fra, fra, questi sono pericolosi. Oh, tu scherzi. Questi ci massacrano. No. La giacca è, vale come mitica Ciao Le stesse cose di prima